Dunque, andiamo a riprendere l'esercizio che avevamo eh, iniziato e parzialmente completato la settimana scorsa, quello nel quale, oltre che alla scrittura dei risultati in una casella di testo, avevamo imparato come fare a popolare una tabella di dati no? eh, con i risultati del nostro, della nostra elaborazione la seconda metà, il secondo passaggio che vogliamo fare è quello di aggiungere anche un grafico quindi così come la volta scorsa abbiamo imparato a inserire nelle nostre scene JavaFX delle tabelle oggi impariamo, nella prima parte di oggi, impariamo invece a fare la stessa cosa con i grafici um, grafico da non confondere con grafo ovviamente c'entra nulla allora, eh, JavaFX è una delle cose carine che ha è che arriva già con una serie di grafici completi e pronti all'uso. Cioè per fare grafici di questo genere non è necessario che noi ci mettiamo lì a disegnare rettangoli o linee spezzate o segmenti o ellissi o triangoli o altro. Semplicemente usiamo uno di questi nodi, qui ci sono ne ho indicati sei perché mi viene a comodo nell'immagine, eh, nodi, già direttamente nodi di controllo del, eh, del grafo della scena e ciascuno di questi nodi è già capace da solo a fare tutto ciò che serve per disegnare il grafo, compresi gli assi, le etichette, la leggenda, i colori eccetera eccetera. Poi ovviamente personalizzabile con i fogli di stile, ma perlomeno a sforzo zero abbiamo già qualche cosa di completo. Hm? Quindi, quando uno vede una cosa di questo genere e immagini doversela fare con i rettangoli, con i segmenti, impazzisce, se invece deve semplicemente, con JavaFX, devo semplicemente fornire i dati. Dire, questo è un diagramma a barre, i dati sono questi, fine. Tutto il resto è, diciamo così, preso in carico dalla libreria grafica. In, parlando di grafici, quelli che, diciamo così, vanno sotto il nome di chart, eh? quindi chart è il, il nome che usa JavaFX, ma che usano molte librerie per indicare i grafici di questo genere, eh? grafici, diciamo così, gestionali, eh? perché sono quelli che danno degli andamenti, non sono grafici matematici, eh? quelli sarebbero dei plot, un grafico di una funzione noi lo chiameremo un plot, invece questo è un chart, un diagramma, in italiano sarebbe più vicino a diagramma che a grafico, no? se volessimo tradurlo correttamente. Di diagrammi ce ne sono predefiniti di otto tipi diversi. Eh, ci sono sette che sono diagramma d'area, diagramma barre, diagramma bolle, a linee, ehm, scatter chart e a punti, ad area sovrapposta o a barre sovrapposte. Sono tipologie principali, se prendete Excel alla fine ha queste come tipologie principali. Tutti questi sette hanno, eh, cioè sono figli di un'unica tipologia di diagramma, di chart, che viene chiamato XY chart, perché sono caratterizzati dal fatto di avere due assi, un asse X e un asse Y. Li usano in modo diverso questi assi. No? Ad esempio, eh, che sono un diagramma barre tipicamente l'asse Y è quello dei valori che misura l'altezza delle barre, l'asse X contiene i vari campioni, le varie, quelle che chiameremo tra un attimo categorie, e possono esserci anche più serie di dati, quindi che condividono le stesse categorie sull'asse X. Se prendiamo uno scatter chart, che per, far, per capirci è questo qui, sia l'asse X che l'asse Y sono di tipo cartesiano, cioè la posizione del punto è proporzionale al valore che ci metto. Quindi mentre eh, l'asse X di un bar chart non, ha nessuna, non è un numero reale, ma è il primo dato, il secondo, il terzo, e il quarto, ha una, ca una cadenza ordinale, eh? una successione di elementi. In uno scatter chart invece c'è il valore del numero reale, sulla, della scissa il del numero reale dell'ordinato. Un diagramma linea trae un in inganno, ma in realtà è molto più simile a un diagramma barre. Eh, esce da questo schema l'unico, il pie chart, cioè il diagramma torta, perché non ha gli assi, di fatto. Non esiste un asse x, un asse y, un diagramma torti, esistono semplicemente i dati. Tra l'altro un diagramma torta non si presta neppure a mostrare più di una serie di dati, dovrei fare più diagrammi a torta diversi. Quindi in realtà è molto più semplice, è una struttura abbastanza diversa da quella degli altri. Per cui non è figlio dello stesso XY chart. Se noi ci concentriamo in questi che sono più utili, e i diagrammi XY anche perché i diagrammi a torta nella maggior parte dei casi sono... tendono a confondere più di quanto non, ehm, non comunichino i dati. No? Se avete voglia cercate un articolo su internet che si chiama Pie Chart Considered Harmful o qualcosa di questo genere, cioè i diagrammi a torta vengono considerati dannosi. Perché? perché di fatto se vogliamo la spiegazione è che l'occhio umano fatica a misurare gli angoli. Per cui di quanto il verde è più grande del blu? O è più grande del blu o è più piccolo? Non sappiamo. A occhio è molto difficile. Il, questo qui è il doppio di questo, di più o di meno? La somma di questi due è uguale a quell'altro? sono cose che non riusciamo ad apprezzare a occhio. Quindi il diagramma torta sarà bello da vedere, perché è bello tondo, ma eh, dal punto di vista dell'informazione che comunica in modo visuale, nella maggior parte dei casi non, eh, ma basta fare dei test, voi prendete due diagrammi, un diagramma di questo genere, lo ruotate di 40 gradi, qualcosa di questo genere, ricolorate le, le, le fette, è lo stesso diagramma, lo presentate a due persone e vi diranno che l'entità degli angoli è diversa, è cambiata. Perché un conto è misurare un angolo in cui uno dei lati sia allineato con l'asse x o con l'asse y. Allora siamo abituati a farlo. Un'altra altro è invece valutare lo stesso angolo se è messo in una posizione diversa. Quindi non riusciamo a riconoscere neanche lo stesso angolo del, nello stesso grafico ruotato. Quindi. Mentre invece... Le barre, non è vero che non mentano, ma sono molto più facili da confrontare, perlomeno non c'è confusione. Quindi nella maggior parte dei casi, dei dati che si confrontano, è quasi sempre meglio confrontarlo in un diagramma bidimensionale che non un diagramma circolare di questo genere. Ma questi sono aspetti che attengono più, sono a metà strada tra l'usabilità e la psicologia cognitiva. Noi occupiamoci di programmazione. Allora... Eh, Cos'è? Come è fatto un grafico? Un, e ci concentriamo, come dicevo, sui grafici XY. Gli altri a torta, se proprio volete fare, sono più facili, quindi ci creano meno problemi, se doveste poi andare a dare un'occhiata a dove sono fatti. Allora, c'è una classe che si chiama, che è la classe astratta, noi non useremo mai questa classe, ma sempre poi le classi concrete, lo specifico tipo di... Eh, ma la maggior parte delle caratteristiche vengono già definite a livello della classe astratta. Che è nel package chart, quindi non è sync.chart, non è sync.control come la maggior parte degli altri controlli, non sono controllini semplici, sono cose più evolute, ma alla fine sono sempre nodi della scena, X1 chart è alla fine il proprio nipote di nodo Co Cosa contiene un grafico o un diagramma? Contiene eh, innanzitutto degli assi, un asse x e un asse y, contiene delle serie di dati. Questo grafico a barre conteneva tre serie di dati, quella gialla, quella verde e quella azzurra. Così come la linea blu, la linea verde e la linea gialla sono tre serie di dati diverse. Quest'altro mi sembra che contenga solamente due serie di dati che sono quella verde e quella gialla. Ciascuna serie di dati ovviamente è composta da più punti. Adesso usiamo il termine punto per indicare un singolo valore di una serie di dati, poi non è detto che venga rappresentato come un puntino, no? può essere rappresentato come una barra, come il punto di destinazione di una linea, come un'ellissione di larghezza variabile, eccetera. Quindi, dal punto di vista essenziale, un grafico è fatto di assi, uno o più serie di dati che sono composte da uno o più punti, cioè valori. Poi ci sono tutta una serie di elementi decorativi. Che sono il titolo, la leggenda, eh, le etichette sugli assi, eccetera, eccetera, che possono essere attivati, disattivati, personalizzati, eccetera, eccetera, no? che sono sempre parti nel diagramma inteso come oggetto visuale, ma diciamo così non partecipano alla definizione dei dati contenuti. Quindi, chart ha queste proprietà, eccole qua, che le vediamo, x-axis, y-axis le serie di dati e i singoli punti, ognuno di questi è un data item diverso, data item o data point, e poi ci sono gli elementi appunto, decorativi, anche questo viene generato in automatico, sia l'elemento, questo è il titolo dell'asse, queste sono le etichette dell'asse, questa invece è legge la leggenda delle serie di dati, la leggenda viene associata alle serie, l'asse Y che in questo caso non ha un titolo, questo è il titolo del grafico, e cose di questo genere. Tutte queste proprietà, tutti questi elementi sono attivabili, disegnabili con uno sforzo minimo perché corrispondono ad altrettante property dell'oggetto chart. Allora, dal punto di vista della rappresentazione dei dati, come sono fatti questi oggetti? Allora, noi abbiamo l'oggetto principale che è il chart, è il grafico, nel suo complesso. Questo grafico ha... definiti due assi. Questi assi tipicamente sono diversi, sono oggetti diversi e possono essere o asse di tipo category axis o di tipo value axis. L'asse delle categorie è l'asse della variabile indipendente. In questi grafici l'asse delle categoria era sempre l'asse x okay? verso cui si affiancano le varie, i vari dati, no? i vari data point l'asse del valore è l'asse y verso cui si sviluppano i dati quasi sempre, l'unica eccezione è lo scatter charting che ha due assi di valore non ha un asse di categoria quindi sono questi due tipi di assi, ci sono degli assi, lo vediamo anche qua Qui sull'asse y ci sono dei numeri, qui sono dei valori, sull'asse x ci sono delle etichette, che in questo caso corrispondono ai nomi dei, dei mesi, potrebbe essere qualsiasi cosa, ma non hanno un valore associato. Quando dico non hanno un valore associato, significa che non, non hanno una misura, una distanza tra di loro, hm? semplicemente sono una sequenza, uno dopo l'altro. Allora, questi valori in sequenza vengono chiamati categorie. Categorie che sono di fatto delle stringhe, delle etichette. Vengono trattate a tutti gli effetti come etichette, etichette dipotestuali, anche se fossero dei numeri. Mentre invece l'asse dei valori è un valore numerico, e vedete che c'è un generics y che ehm, rappresenta il tipo di dato numerico che voglio plottare, può essere un double ad esempio, un integer che costituisce... No, il tipo di dato su cui è costruito l'asse Y. Quindi l'intero grafico è parametrizzato, l'intero grafico, sì, il grafico, chart, è parametrizzato da due classi. X che rappresenta il tipo di dati dell'asse X, normalmente il tipo di dati delle categorie. Cioè se fosse questo, il tipo X potrebbe essere o string oppure mese, se avessimo un oggetto che rappresenta i mesi e y è il tipo di dato che rappresenta l'asse y, quindi normalmente l'asse dei valori. Dico normalmente perché è possibile, ad esempio, nel grafico a barre disegnare le barre orizzontali. Quindi in questo caso, se voglio disegnare le barre orizzontali, imposterò come a, asse y l'asse della categoria e asse x l'asse dei valori. Così i vari punti vengono appoggiati uno sopra l'altro e il loro valore fa crescere una barra verso destra quindi la rotazione di un grafico effettivamente si fa scambiando tra di loro gli assi però la terminologia è sempre la stessa x e y fanno riferimento al tipo di dato dell'asse x e al tipo di dato dell'asse y poi l'asse x può essere di tipo categoria o di tipo valore l'asse y può essere di tipo valore o di tipo categoria il caso normale è che l'asse x sia una categoria e y sia un valore ma non è l'unico caso possibile. Okay? Nello scatter sono entrambi di tipo valore, nelle barre ruotate sono scambiati tra di loro. E questo mi dà lo scheltro. No. Detto questo, io comincio a immaginarmi una griglia vuota con due assi delle etichette. Dentro ci devo mettere i dati. Allora, dentro un chart ho una proprietà che si chiama data, la data property, quindi avrò un get data, un set data, che è di tipo lista di serie. Vuol dire che dentro il mio chart immagino di avere tanti oggetti di tipo serie. La prima serie, la seconda serie, la terza serie di dati. Ci immaginiamo i colori. Le varie serie sono qua, la prima serie qua si chiama portfolio 1 è quella arancio, la seconda portfolio 2 è quella verde e così via. Quindi all'oggetto chart sono agganciati, nell'esempio del disegno prima, tre oggetti serie. La classe, il nome della classe è xychart.serie, è una classe pubblica annidata. Quindi questo punto serie sta a indicare che è il nome di una classe series che è definita dentro XYChart. chart. Ma essendo pubblica la possiamo usare normalmente, è solo il nome più lungo perché c'è il punto in mezzo. Ovviamente queste serie sono anche loro parametrizzate con gli stessi tipi di dato del grafico. C'è un grafico mese, virgola, integer e qui sarà mese, virgola, integer. Si porta dietro ovviamente lo stesso tipo. E queste varie serie, posso averne a piacere. E' per questo che l'attributo data è una lista di serie. Ho tante serie, la lista di tutte le serie possibili è l'attributo data del grafico. un grafico contiene una lista di serie. Ciascuna serie che proprietà ha? Io ho riportato qua le due più importanti. Il nome, che è quello che viene scritto nella leggenda qua sotto. E i dati. I dati di questa serie. Adesso la confusione un pochino nasce perché l'attributo punto data di questo si chiama come attributo punto data di quest'altro, ma sono due cose diverse. La serie 1 contiene dei dati, e questi dati che cosa sono? Sono... Eh, ci mancava prima della fine dell'anno. Allora, devo sincronizzare la descrizione col. Ah, ma dai. Eh, però... Tremo, eh. Tremola già. Vabbè, facciamo il possibile. Eh, I data contengono a sua volta degli, i singoli punti che sono di tipo xychart.dataxy. xy. xychart.data XY. XY è di fatto una piccola, un piccolo oggettino, una piccola strutturina che contiene dentro l'x e l'y. L'x un valore di categoria, l'y un eh, value o viceversa. Prima che scappi vediamo che gli attributi di questi sono un x value, un y value, un extra value. A cosa serve l'extra value? Con un po' di fantasia? No, l'extra value serve ad esempio nel bubble chart. Eh? Il bubble chart è quello del diagramma bolle, per cui io per ogni categoria posiziono la bolla più in alto e più in basso e poi devo anche dire quanto è grossa. Quindi serve un terzo valore, XY y e diciamo, diametro. Allora, nella classe xy è definito anche un extra value che i vari tipi di grafici possono usare in modo diverso, appunto nel bubble chart viene usato per quello. Adesso vediamo se riusciamo a convincerlo a non farci arrabbiare, se no dobbiamo fare la solita trafila, chiama il team, crede, viene, prova, dice che ho sbagliato. a vedere se è più contento abbassando la risoluzione diventa quasi impossibile da usare vabbè, proviamo andare avanti così per un allora, dicevamo, quindi la prima serie di dati è fatta di tanti punti, ciascun punto è un elemento di tipo data, x.data, e quindi di fatto questo è attributo data della serie 1 è a sua volta una lista di data, e poi ci sono i valori veri e propri. Quindi quando voglio aggiungere aggiungerli, dovrò aggiungere tanti aggettini di tipo data xy, dentro i quali metto il valore x, il valore y, e nel caso in cui serva, l'extra value. Nel momento in cui io popolo questi oggetti che sono qua sulla destra della slide, in automatico il grafico si disegna. Vedete, queste sono tutte liste observable, quindi appena io aggiungo un dato, il grafico se ne accorge e cambia, e lo aggiunge. Quindi magari facessi anche tutto all'inizio, eh, se ne accorge e lo disegna. Ecco, eh, qui spiega meglio quello che dicevo prima sulla corrispondenza tra XY e, eh, e tipo di asse. La classe astrata axis è generica. XyChart chart dice io ho due assi di tipo axis, che si chiamano X-axis, asse X e Y Axis. Mm? Sono di tipo axis. In realtà sono di tipo o categoria axis o value axis che sono le sottoclassi. Qui c'è un errore. Ah sì, non c'è un errore, scusate. L'errore è qua. Categoria axis non ha la t, chiedo scusa. Allora, axis è un tipo parametrizzato, un asse di un certo tipo. Qui vedete che è scritto t, non x o y. Perché in generale non so ancora quale sarà l'asse della categoria e quale no quindi T è il tipo che T il tipo T sarà il tipo dell'asse X oppure il tipo T sarà il tipo dell'asse Y a seconda dei due casi no? nell'asse delle categorie è tutto più semplice nel senso che il tipo è predefinito è bloccato per quello che non c'è il parametro che per sbaglio avevo messo per errore di copia e incolla l'asse delle categorie è fatto di stringhe quindi io devo avere in un grafico tranne lo scatter uno dei due assi che deve essere un categoria axis. E i valori che ci metto dentro devono essere di tipo string. Fine. Se poi questo lo, lo imposto come asse X, allora verrà il grafico normale. Se questo lo imposto come asse Y, mi viene un grafico ruotato. Il value axis, invece, contiene oggetti di tipo numerico. Numerico significa che devono essere figli di number. Number è una super super classe, tra i cui figli troviamo ad esempio integer, double, eccetera, quelli con la D maiuscola, con la I maiuscola, cioè gli oggetti, non, non i tipi base. Quindi in realtà qualunque tipo numerico va bene. Qui eh, notiamo che c'è molta meno flessibilità rispetto alla tabella. No, no, la settimana scorsa parlavamo di dati di una tabella, dicevano una tabella contiene oggetti basta poi solo spiegare alle colonne come estrarre dagli oggetti le proprietà che vogliono visualizzare però l'oggetto potrebbe essere di qualunque tipo invece qui no qui devo scendere è chiaro che le mie informazioni le avrò all'interno di oggetti ma poi quando costruisco il grafico devo scendere diciamo a livello basso in cui ho stringhe e numeri si perde l'oggetto da cui sono derivate queste stringhe e questi numeri proprio perché è un oggetto il grafico che deve avere una sua intelligenza e quindi deve avere il pieno controllo dei dati su con cui lavora. Questo diciamo così per quanto riguarda l'impostazione generale, adesso proviamo a tradurlo nel nostro progettino. ammesso di riuscire a lavorare con questa risoluzione cosa che non allora dicevamo noi vogliamo aggiungere un'altra etichetta qua grafico e mostrare queste stesse stazioni sotto forma di grafico di un tipo che mi direte voi ci inventiamo mm? a piacere allora per poterlo fare devo andare a prendere il sim builder o oh, lo sim builder e con un po' di fantasia aggiungo un tab che chiamo chart e dentro questo tab chart devo aggiungere il grafico vero e proprio allora qua, se scrivo chart nella libreria degli oggetti, ho tutti i grafici predefiniti, quindi grafico ad area, a barre, a bolle, a linee, eccetera, eccetera. Allora, io credo che quello più adatto per noi sia un grafico a barre. Cioè, io devo mostrare che cosa? Il nome della stazione con a fianco la distanza. Giusto? Altri tipi di grafici non mi sembra che abbiano molto senso, non ha linee perché non, non, non, non, non c'è una sequenza no, delle stazioni per cui passo dall'una all'altra, allora, ma poi in realtà cambiare da uno all'altro sarebbe relativamente semplice. Io aggiungo questo chart qua dentro. e quindi il bar chart, figlio dell'anchor che è all'interno del tab, abbiamo già imparato a dire che il chart lo facciamo adattare alla dimensione del parent, e quindi viene fuori una cosa di questo genere. Se vado in preview, viene fuori un grafico che si adatta alla dimensione della finestra che lo contiene, entro certi limiti, Qui sotto, questa barra qua sotto strana è la leggenda, che possiamo anche decidere di togliere. Mi sembra che ci sia una proprietà legend visible esatto. La togliamo, così ricopriamo un po' di spazio. Eh. Eh, pardon, qua e quindi non è più, lo, non è più diciamo così, tenuto da parte lo spazio per la leggenda. E, e basta! essenzialmente, abbiamo fatto ciò che ci serviva. Dobbiamo a questo punto solamente più dare un nome al nostro grafico per poterlo poi agganciare dal codice Java. Quindi la tabella l'avevamo chiamata table call stop e il chart lo chiamiamo chart. È il bar chart, esatto. Eh, giusto per dare un'occhiata, eh, le altre proprietà del, del, del diagramma quali sono? Il titolo, se volessimo mettere un titolo in testa, ma non, non, non serve. La leggenda, se la vogliamo o no. E poi alcune proprietà del tipo ehm, righe o colonne di colore alternato. Cioè ad esempio se vogliamo le righe tutte uniformi, così, oppure di colore alternato per aiutare a leggere. E le linee divisori, presenti oppure assenti, beh, orizzontali oppure verticali. Adesso Quelle verticali non me le fa vedere perché non ci sono dei dati dentro, quindi non saprebbe quante colonne fare. E cose di questo genere. Quindi in pratica sono le, gli elementi che io voglio nel grafico oppure quelli che non voglio altre proprietà non ce ne sono, non c'è modo ad esempio qua di decidere di che colore devono essere i dati, fa tutto lui da solo, se lo vogliamo cambiare lo possiamo fare a livello di fogli di stile, c'è una paginata e mezza di proprietà css con le quali posso andare a decidere che la serie 1 deve essere fatta di una sfumatura tra il giallo e l'ocra eccetera eccetera, ehm, Ok. l'abbiamo chiamato e anche come eventi, come vedete, non c'è nulla di particolare, nel senso che sono gli eventi comuni a tutti, semplicemente il fatto che agiscono sulle... perché è un elemento di pura visualizzazione. Ok, salviamo questo. E, ah no, prima di chiudere il SimBuilder, andiamo a prendere la dichiarazione del grafico, Eccola qua, era un bar chart da, da importare nel nostro controller. Ctrl-C, torno in Eclipse, prendo il controller e aggiungerò il mio chart tops. Adesso dobbiamo decidere se questo grafico a barre lo vogliamo orizzontale o verticale, perché qui dobbiamo dire qual è il tipo dell'asse X e il tipo dell'asse Y. Come ve le immaginate queste barre? Gli orizzontali. Allora vorrà dire che se facciamo le barre orizzontali l'asse X conterrà i valori, l'asse Y non conterrà le stazioni, delle stringhe che descrivono le stazioni. Quindi l'asse x, allora facciamo prima contentiamo l'import che gli mancava. L'asse x quindi conterrà i valori che sono per noi di tipo double, avevamo deciso di rappresentarli come numeri reali e l'asse y conterrà i nomi delle stazioni, quindi sono delle stringhe, ok? A questo punto abbiamo configurato il grafico, dobbiamo riempirlo. Dobbiamo riempirlo in parallelo al riempimento della tabella. Eh, ricordate che c'era il do search che faceva tutto il lavoro e poi alla fine table stops.add, cioè aggiungeva alla tabella i, i valori che via via venivano calcolati. Noi possiamo fare la stessa cosa col grafico. Adesso per non mescolare, potrei farlo direttamente dentro questo ciclo for, però per non mescolare due cose, così abbiamo una parte relativa alla tabella e una parte relativa al grafico separate, le mettiamo, cioè, faccio un ciclo eh, diciamo, separato qua sotto. Eh? Quindi diciamolo pure qua popola la tabella, il contenuto della tabella mentre sotto disegna il grafico barre okay. grafico barre devo innanzitutto creare gli assi e, speci e specificare il tipo di cui sono gli assi questo lo posso fare una volta per tutte nel senso che poiché il grafico sarà sempre lo stesso la, cre la creazione degli assi scusate fatemi tornare a questa figura l'unico oggetto che abbiamo già è questo qua su in alto il chart noi adesso dobbiamo dargli i due assi e poi le serie di dati, che in realtà ce ne sarà una sola, e poi i dati. In fase di inizializzazione del controller, che cosa possiamo già fare? Una volta per tutte, così non dobbiamo ripetere ogni volta. Beh, sicuramente creare gli assi e poi eventualmente la serie. Non i dati, perché in fase di inizializzazione non li conosciamo ancora. Allora... Vuol dire che nell'initialize, così come abbiamo dovuto fare un po' di lavoro per preparare la tabella, dobbiamo fare anche un po' di lavoro per preparare il grafico. Definiamo i due assi. I due assi sono un asse delle categorie, quindi si chiama xy chart, punto, non xy, non, è, non voglio ancora te, punto category, Inscription chart, fammelo importare. Punto. Come si chiama? Scusate, eh, che non me lo trova, Ah no, si chiama semplicemente category axis. Scusate, pensavo che fosse una sottoclasse il category axis. Che è l'asse per me delle y, asse y temporaneamente, uguale new category axis, e poi possiamo definire un asse delle x, quindi un value axis, value axis, che è parametrizzato con double. Asse delle x uguale new value axis. Vedete che il costruttore può essere semplicemente così, oppure c'è un secondo costruttore che dà il valore minimo e il valore massimo da impostare sull'asse dei valori, quindi da 0 a 100 per dire. Oppure se non, se non specifico nulla, eh, definirà lui. Definirà lui. Deciderà lui il minimo e il massimo. Lo vuoi. Sì. E gli acquis, E che mi dice che una fassa strappa? me hanno scomparso. Lo guardo per un secondo con più calma. Dopodiché possiamo cominciare a definire la serie di dati. No? serie di dati sono di nuovo oggetti di tipo xychart.data che eh, associamo al chart, anzi all'elemento, scusate, xy chart.serie che associamo agli elementi data del chart. Quindi bisogna creare almeno una, quindi abbiamo il chart che è chart stops, punto, che data che mi dà le sue serie. A questo punto ne possiamo aggiungere una nuova che per noi sarà l'unica di tipo xy chart.serie vuota eh, double string, ah sì, poi devo specificargli double string perché da solo non lo capisce. Quindi crea una serie vuota dove è sempre girato, abbiamo un grafico girato in orizzontale. Quindi l'asse X è un double, l'asse Y è una stringa, spesso funziona al contrario, nella maggior parte dei casi funziona al contrario, sarebbe string il primo parametro perché l'etichetta sull'asse X è value un double, ad esempio, eh, come asse Y. A questo punto poi potremo semplicemente andare a prendere la serie 0, che è questa che abbiamo creato, e aggiungersi i dati dentro, quando avremo finito di fare il calcolo. Fatemi solo togliere il pensiero di perché con l'asse X non gli piace. Aspetta, vado a controllare la soluzione che me l'ho fatto prima. Uh, initialize, ah perché non l'ho creato a mano, lo creava già lui probabilmente, uh, no aspetta, e il difetto di non fare le cose nel stesso giorno in cui le hai preparato. di prendere un pezzo dimenticato un pezzo prima ecco perché mi perdevo chiedo scusa eh. un po' dimingiano le scatole per il videoproiettore quindi... eh, così come nella tabella abbiamo dovuto definire degli oggetti anche per fare riferimento alle colonne Così per il grafico possiamo farci creare direttamente a livello di FXML già gli assi. Questo categoria axis e number axis. E dargli degli ID. Così evito di doverli creare nel, nell'initialize, per quello se mi l'ho perso prima, scusatemi. Non ho bisogno di creare l'initialize perché in realtà li creo già nell'FXML, che è molto più comodo. Allora, asse delle categorie e asse dei numeri. Quindi l'asse delle categorie è, lo chiamiamo, il grafico si chiama chart stops, quindi possiamo chiamarlo chart axis chart category axis, eh? così non ci confondiamo. E il number axis lo chiamiamo chart number axis. Li chiamo tutti chart perché così in ordine alfabetico me li mette vicino, è questione di pigrizia. Quindi chart stops, chart category axis e chart number axis. Se io salvo questo e vado a vedere che cosa mi ha fatto a livello di fxml qui c'è la tabella e qui c'è il nostro grafico anchor pane, bar chart, comincia qua e finisce qua questa è la definizione del nostro grafico bar chart fino bar a barra bar chart e guardate come li definisce, perché noi adesso lo dobbiamo modificare questo. Lui dice, perché lo scene builder fa così, in un bar chart contiene due assi, x-axis e y axis. L'x-axis è un number axis, che noi abbiamo chiamato the chart number axis, vedete l'ID, e mentre l'y axis è un category axis. Fatto così mi viene un diagramma barre con le barre verticali. Invece io lo voglio diverso. Allora devo semplicemente scambiare tra di loro, dirgli che l'asse X non è il number ma la category, l'asse Y non è la category ma il number. Questo si fa semplicemente con un copia e incolla. Devo agire a livello di FXML perché lo SimBuilder graficamente questa cosa non la capisce. No sa fare. Poi la gestisce, però non mi permette di farlo. Quindi io definire un asse X come asse delle categorie e l'asse Y come asse dei numeri. Se non facessi questo, la prima volta che lancio il programma si arrabbia perché Java dice ma come l'asse dei numeri, che sarebbe l'asse X, lui si aspetta che contenga dei double, ma se l'avessi definito come... Eh... No, oggi non va. Ho fatto copia e incolla, ma l'ho rimesso come era prima. number, l'asse x, categoria l'asse y. Se no appunto, lui, avendo definito un asse x nel, nei generics di Java come double e l'asse y come string, lui poi si trovava un asse x come category, che per lui erano stringhe, ovviamente dava un errore di incom incompatibilità di tipo. Quindi questo significa che queste cose qua non mi servono perché l'ho già fatte. Però dovrò importare nel controller, devo o posso, importare nel controller anche le definizioni. Aspetta un attimo, questo fammelo chiudere. Perché avendo l'ho modificato in Eclipse, lo faccio rileggere. Non questo, l'altro. il chart category number <coughs> ha salvato salvo ok mi è già cambiato devo ancora cambiare un dettaglio che dice che il numero left button, devo anche qua scambiarli se no gli sto dicendo che l'asse verticale deve metterlo in basso qui mi permette di decidere se l'asse deve essere sotto o sopra o sinistro o destra ovviamente scambiandoli devo anche cambiare questo oh eh? li ha vinto noi anche stavolta il simbuilder riesce a capirlo a, a mostrarlo ma non a farlo modificare graficamente quindi abbiamo questi, chiediamo ancora al simbuilder un ultimo favore, quello di farmi vedere i, dati del I campi del controller da aggiungere che sono relativi agli assi, che sono questi, così li mettiamo là vicino. Dunque, il chart l'ho messo qua e vicino al chart ci mettiamo i suoi assi. Number axis. Ok. A questo punto dovremmo essere pronti per mettere dentro i dati. Li mettiamo nel do search, dicevamo, disegnare il grafo a barre vuol dire andiamo a prendere tutti i dati che voglio disegnare per ciascuno. Quindi for stops, due punti, stops, stop, and stop, due punti, qual era la collection che usavamo, distanze.pset, aperta graffa, allora per ciascuno di questi di fatto rifaccio Stesso lavoro che facevo sopra, cioè vado a prendere per questo punto di arrivo la distanza e devo aggiungere un nuovo dato alla serie di dati esistente. La serie di dati l'ho già creata, il nuovo dato devo, devo creare un nuovo oggetto di tipo xy chart punto data sull'asse x string sull'asse y double chiamiamolo d uguale new xy chart punto data, a cui passo vedete che ho tre costruttori, uno vuoto, a cui poi in seguito dovrò fare set x e set y uno a cui passo già l'xy e il terzo qui passo xy e l'extra value, in questo caso non ho. Allora, noi prendiamo la forma con l'xy come x, l'asse x è double. Giusto, grazie. Sì. Infatti sull'asse X ci va il nome della stazione and stop.getString la so toString scusate l'asse X ci va il costo, l'asse Y ci va il nome della stazione, è l'ultima volta che faccio un diagramma a barre orizzontali in diretta il eh, nome della stazione and stop punto, e questo elemento lo aggiungo eh? quindi ho creato un, un punto dato lo aggiungo alla serie quindi la mia serie la posso prendere a chart stops.getdata. Il data non è la serie, ma è l'elenco delle serie. Prendo la prima e aggiungo D. qualcosa non gli piace. Double, string. method get data, questo è il chart, questo mi restituisce una serie, get di 0 mi restituisce una serie, series double, string, a6 double, a6 string. Ah no, è eh già, manca un pezzo. Allora, fino a qua ho la serie, GetData, le serie di dati, GetD0, la prima serie, Punto data, i dati all'interno della serie, la collection. La serie è, ha tanti attributi, tra il colore, il titolo, eccetera, e uno di questi attributi sono i dati. E a questi dati aggiungo il data point. Questa cosa qui è, è, è strana, disorientante, ma non è altro che questo disegno. Chart, getData, getData mi dà un elenco, get di 0, il primo, getData mi dà questa collection, add. Vediamolo in parallelo. Chart è questo. Poi devo passare appunto la proprietà data, quindi faccio un get data per ottenere quella proprietà, mi dà la collection, sono qua, la collection di tutte le serie, è questa. Poi a me serve la prima, quindi di queste serie prendo la prima, questa, get di 0. Poi della prima serie prendo la collection dei dati di quella serie lì, get data. Quindi che di 0 per la prima serie, che date la collection dei dati di quella serie, a questa collection aggiungo l'elemento. Finalmente. Che ho appena creato con i dati che mi sono arrivati dall'algoritmo. Allora, prima di cantare vittoria. Lui adesso. No, non va vediamo a vedere se funziona. Carica il grafo. Prendiamo Albabida, che ne ha poche. Allora, questo lo sapevamo già. Table ce lo fa già. Chart. Ah, no. Sono... È errore mio. Ci sono tanti... In realtà c'è però queste colonne sono talmente fini che non si vedono perché guardate le tacche che ci sono sull'asse delle categorie sono tantissime categorie eh, ma già sulla tabella avevamo avuto questo problema bisogna filtrare gli infiniti perché se no la maggior parte soprattutto per una stazione che ha pochi collegamenti la maggior parte sarà un infinito l'avevamo già fatto anche qua, ricordate, sulla tabella quindi questo qua lo devo aggiungere solamente se il costo non è infinito il costo non è infinito, c'è cioè l'algoritmo di calcolo dei cammini minimi, mi ha trovato un percorso, allora lo aggiungo. Incarico il grafo, prendiamo una stazione di partenza, tabella, grafico. Se abbiamo sull'asse delle x la distanza, quindi fino a 9, sembra il massimo, minimo è 1, e sull'asse delle Y le categorie, cioè i nomi stringa, che rappresentano le stazioni d'arrivo. Che ovviamente coincide, questo, coincide con questo. Bra B 5, fermate. Bra B 5. Poi se noi scegliessimo un'altra stazione, ad esempio quella di Alba, le cose si complicano un pochino, perché vedete la tabella... Trova molte più stazioni eh, collegate e nel grafico non ci stanno. No, questo è un problema eh? in generale sui grafici quando ho molti dati. Allora, ho due problemi. Uno che le etichette non si leggono più, per lui non sa più cosa fare, prova a metterle in verticale sbagliando di fatto, se fa la cosa sbagliata, non possiamo farne più di tanto colpa, ma è sbagliato quello che fa. E poi le barre non si vedono. dice ma perché non si vedono? E non si vedono perché vale a prendere quando sono poche. Ah, ok, qui è un errore mio. Allora, sono due, sono due errori che si sommano. Uno è quello che stavo per dire perché le, le barre non si vedono, l'altro è che perché, perché se ricerco di nuovo alba non mi fa di nuovo vedere quelle piccole? Perché io quella serie ho sempre solo aggiunto dati ma non li ho mai cancellati quindi devo tornare indietro a cancellarli. Se voglio che non si aggiungano barre a quelle esistenti, ma le barre nuove sostituiscono quelle vecchie. Quindi così come, ricordate, nella tabella avevamo pulito la tabella prima di aggiungere i dati, è la stessa cosa dovremmo farlo anche nel histogramma, quindi abbiamo chart, chart stops punto getdata.geti0.getdata.clear. A zero get mi tutti i dati della serie 0 del grafico. Quindi torniamo a noi. Alba B che è quello facile a questo grafico, se faccio alba normale, se faccio azione ferroviaria, non le vedo. Tornassi ad alba B, ecco, ciò che vediamo è che per ragioni estetiche, di gradevolezza praticamente, eh, questo grafico eh, ha eh, le colonne che occupano, sì, ossia, un terzo dello spazio a disposizione. E poi c'è molto spazio tra l'una e l'altra. Allora, quello che bisognerebbe riuscire a fare è restringere questo spazio, quindi giocare un po' con le proprietà delle colonne, delle serie di dati, per dire guarda che tu voglio più largo, più stretto, eccetera, cosa che si può fare, sono proprietà della serie. Alcune si possono già impostare nello scene builder. No, nella serie non le vede, perdono sim Builder. Eh, dove va il chart vedete queste proprietà qui ecco qua, bar gap è la distanza tra una colonna e quella successiva quindi questo possiamo provare a mettere a zero altre proprietà di layout che hanno a che vedere con la, non ne abbiamo sugli assi non abbiamo nulla, le proprietà degli assi sono per disegnare l'asse, quindi l'etichettina, le la rotazione del testo eccetera, bisogna andare a prendere direttamente le proprietà. Andiamo a prendere JavaFX bar chart. ci sono questo set bar gap, set category gap, queste due proprietà che definiscono lo spazio tra le sbarre, spazio vuoto tra due sbarre e spazio vuoto tra due categorie, quindi questo che c'è da una all'altra, quindi possiamo mettere a zero entrambi, sempre nel metodo initialize, questo è il problema poi cercare di far venire fuori la grafica giusta. Eh? Quindi chart stops.set bar gap, lo mettiamo a 0 e chart stops.set eh, non è bar ma category gap, mettiamo anche questo a 0 e vediamo se abbiamo guadagnato qualcosa. vedete che adesso non c'è più spazio vuoto tra una barra e l'altra quindi se prendessimo una stazione che ha più connessioni non riusciamo a leggere i nomi delle stazioni eh, a meno di non scendere con la dimensione in pixel ma perlomeno le barre riusciamo a vederle quindi facciamo attenzione con i grafici che quando ci sono molti dati di fatto il grafico non ha più lo spazio per disegnarsi hm? quindi in qualche modo dimmi Stampare? Riordinare i dati? No. La scrollbar come questa? Eh, credo che lo si possa fare creando il grafico molto più grande del panel, dell'anchor panel in cui risiede. Però no, eh, ti taglia fuori anche.. La leggenda sotto perché te lo fa a livello direttamente del no. è come se il grafico fosse molto più lungo, ne tagli via, un, cioè ne vedi solamente un pezzo e quindi l'ancor pane dovrebbe, immagino, mostrare uno scroll bar. Però te lo fa sull'intero grafico, cioè non possiamo farlo solamente sui dati e mantenendo ferme invece le altre informazioni. Così come non è chiaro, da qualche parte avrà un algoritmo per decidere se il testo lo mette in orizzontale o in verticale perché qui è riuscito a mettere in orizzontale, quindi fa restare tutti, in quell'altro caso invece ha provato a metterli in verticale. Però, quello che si nota anche è che ogni volta che modifichiamo un grafico, gratuitamente mi fa l'animazione per passare da uno all'altro, che non è bella da vedere, perché, soprattutto quando cambiano le etichette. Però, se noi avessimo un grafico che contiene dei dati e noi modifichiamo quei dati, vedremo le barre alzarsi e abbassarsi in modo, diciamo, con l'animazione non di botto. Se cioè vogliamo, possiamo disabilitarlo, ma a volte può essere utile. Tutto questo noi l'abbiamo fatto, quindi ci siamo concentrati sugli aspetti grafici. Quindi, quali sono gli oggetti di cui bisogna disporre? Table, table column da una parte, chart serie e dati dall'altra, gli oggetti qui dobbiamo disporre per lavorare con grafici e tabelle. In questo caso, vabbè, popolare tabelle e grafici è stato veloce dal punto di vista del tempo di esecuzione, l'elaborazione ce l'avevamo qui, dentro questo calcolo a distanze. Calcola distanze in questo caso ha calcolato le distanze in modo molto rapido, per cui non ce ne siamo accorti, quando facevamo search la maggior parte del tempo era ridisegnare o stampare. Nel caso normale, questa routine di calcolo potrebbe essere lunga, potrebbe essere lenta. E per questa ragione, se questa routine è lenta, dobbiamo fare lo stesso meccanismo di prima, cioè mandarla in un task separato. Quindi questa dovrebbe essere incapsulata in un task e la, il riempimento delle tabelle, dei risultati, dei grafici avviene solamente al termine del task, quindi catturando l'evento di fine task. Okay? Quindi il passaggio successivo che ci manca adesso no, non sarà apprezzabile come tempo, però a livello della soluzione il passaggio successivo che ci manca è quello di, rendere questo, che per ora è un processo sincrono e quindi bloccante, farlo diventare asincrono. Però una volta che abbiamo già tutto pronto, è facile capire cosa va fatto prima, cosa va fatto durante e cosa va fatto dopo. E poi lo mettiamo qualcosa dentro il task, dentro l'evento, il gestore dell'evento, quindi avendo già il codice pronto, lo vediamo dopo l'intervallo, è una cosa relativamente semplice. Ok, adesso possiamo fare una pausa, vediamo se riesco a vincere la lotta contro il videoproiettore. Eh, sì, dimmi. Sì, sì, è rimasto sì, quasi niente. Abbiamo messo la creazione della chart della serie di dati. È rimasto solo quello, perché gli assi li abbiamo già creati nel. So che le serie non si possono creare nell'fxml. beh poi questo per le sbarre, per la grafica, per le dimensioni delle sbarre. È rimasto questo. Ok.